il grafico rappresenta la velocità dell'automobile del signor Rossi durante un intervallo di tempo di 20 minuti. Allora questo è un grafico velocità tempo dove ehm, questo grafico blu, questa spezzata blu, ci dà informazioni su, eh, su come la velocità è cambiata o rimasta costante, aumentata o diminuita, tutte le informazioni che riguardano quindi la velocità durante l'intervallo di tempo che va da 0 a 20 minuti. Quindi il signor Rossi ha fatto un giretto che è durato 20 minuti con la sua auto e questo è il grafico che ci racconta a quale velocità è andato istante per istante. Sull'asse delle ordinate, quindi, abbiamo la velocità, sull'asse delle ascisse abbiamo il tempo. Quindi questo è un grafico velocità-tempo, cioè ci racconta come la velocità è dipesa dal tempo. La velocità è una funzione del tempo. Ora ci saranno alcune domande alle quali dovremo rispondere semplicemente eh, cercando di capire come si legge questo grafico. La prima domanda è è questa. Qual è la velocità dell'auto dopo 5 minuti? Allora, noi abbiamo un'informazione che riguarda il tempo che vale 5 quindi il tempo è rappresentato sull'asse delle X di conseguenza parto da qui e poi mi devo riferire al grafico quindi devo andare a cercare il punto del grafico avente ascissa 5 eccolo qui per capire qual è la velocità dopo 5 minuti devo andare a leggere l'ordinata, perché sull'ordinata troverò la velocità. Vediamo che è un quadretto sotto i 120, vediamo che tre quaretti corrispondono a 60, quindi un quadretto corrisponderà a 20, di conseguenza questa velocità sarà 100 km orari. Quindi il punto del grafico che ci ha permesso di dare la risposta è quello che ha ascissa 5 minuti e ordinata 100. L'ascissa è il tempo e l'ordinata è la risposta che devo dare, cioè la velocità. Andiamo a leggere l'altra domanda. Qual è stata la massima velocità raggiunta nell'intervallo di tempo considerato? Allora, la velocità più grande di tutti ce l'avremmo nei tratti della funzione del grafico che stanno a quota più alta. La velocità è in verticale, quindi velocità massima vuol dire punti più in alto di tutti. I punti più in alto di tutti sono quelli di questo tratto orizzontale. ok? Non si vede molto bene. Comunque. Allora, questo tratto orizzontale è costituito da punti che sono alla quota massima. Non ci sono punti del grafico che stiano più in alto. Quindi qual è stata la massima velocità raggiunta? Ci chiede una velocità, quindi ci chiede l'ordinata di questi punti. L'ordinata di questi punti è esattamente quella che abbiamo trovato anche prima, 100 km orari. È questa la massima velocità. Andiamo a vedere cos'altro ci chiedono. La macchina si è mai fermata? Allora, se una macchina è ferma, cosa significa questo? Se la macchina è ferma, significa che la sua velocità quanto vale? Vale 0. Quindi... Se io devo cercare se la macchina si è mai fermata, vuol dire che devo andare a cercare se ci sono dei punti del grafico aventi l'ordinata uguale a 0. L'ordinata uguale a 0 vuol dire stare sull'asse X, sull'asse delle ascisse. Allora io trovo un punto del grafico che, ha velocità, che rappresenta velocità 0, cioè che sta sull'asse delle X, e poi ecco qua l'altro punto. In pratica sono il punto iniziale e il punto finale. Di questo, di questo viaggetto che si è fatto il signor Rossi durante il viaggio però nell'intervallo da 0 a 20 non, ci, non si è mai fermata la macchina perché la velocità non è mai stata uguale a 0 perché il grafico non ha punti che toccano l'asse x e che quindi mh, rappresenterebbero eh, velocità nulla sono tutti punti con la y con la velocità maggiore di 0 quindi no, la macchina non si è mai fermata Passiamo alle ultime domande. In quali intervalli di tempo la velocità si è mantenuta costante? Velocità costante, cosa significa la velocità costante? Significa che eh, siamo, prendiamo il rosso, che siamo, eh, che non cambia la velocità, quindi eh, passa il tempo ma non aumenta e non diminuisce. Quindi devo cercare eh, dei punti del grafico con la, che abbiano sempre la stessa velocità, cioè sempre la stessa ordinata, cioè sempre la stessa quota, quindi sono i punti del grafico che stanno, non ho preso l'evidenziatore, che stanno qua, ok che stanno su un tratto orizzontale, quindi abbiamo questo tratto orizzontale del grafico che quindi rappresenta un intervallo di tempo in cui la velocità non è cambiata, è rimasta costantemente uguale a 100 km/h, l'avevamo visto prima, e poi vediamo un altro tratto qua dove la velocità è rimasta costante a 60 km h Attenzione però che la domanda non ci chiede quanto vale la velocità ma ci chiede in quali intervalli di tempo. Quindi noi dobbiamo rispondere andando a leggere di questi punti non l'ordinata ma la scissa perché ci chiede il tempo, l'intervallo di tempo. Allora, questi punti qui hanno una scissa che va a finire nel segmento dell'asse X che va da 5 a 10. Quindi il primo intervallo di tempo in cui c'è stata velocità costante è quello che va dai 5 ai 10 minuti. Il secondo intervallo di tempo lo andiamo a leggere andando a guardare quali sono le ascisse dei punti di questo trattino orizzontale e sono queste, quelle del quadretto che precede il 15, un quadretto sull'asse delle ascisse vedete che corrisponde a 2 minuti e mezzo quindi l'altro intervallo di tempo in cui la velocità si è mantenuta costante è quello che va da 12 minuti e 30 secondi a 15 minuti altra domanda, in quale intervallo di tempo la velocità è stata crescente? la velocità cresce man mano che ci si alza perché è la dimensione verticale del, del grafico. Quindi velocità crescente vuol dire che se aumenta la X, deve aumentare anche la Y. Quindi significa che troviamo un tratto di grafico che ha l'andamento in salita, leggendo il grafico nello stesso verso in cui leggiamo il testo, cioè da sinistra a destra. E quindi vediamo che il grafico va in salita, riprendiamo il rosso che si vede meglio. Il grafico va in salita qua eh, Scusate, io sono andato un po' in modo un po' storto. Comunque, nell'intervallo di tempo che va da 0 a 5 minuti, la velocità ha continuato a crescere, mentre invece in quali è stata decrescente? Decrescente vuol dire che all'aumentare del tempo la velocità invece è scesa, quindi si tratta di cercare i tratti del grafico in discesa. Eccoli qua. Quindi qui la velocità è diminuita, qui la velocità è diminuita. Qual però dobbiamo anche qua rispondere in termini di tempo, perché ci chiede in quali intervalli di tempo. Allora, le ascisse di questo tratto sono quelle che vengono... A finire qua quindi da 10 minuti a 12 minuti e mezzo, mentre le ascisse di questo tratto sono quelle che vanno a finire qua. Quindi gli ultimi 5 minuti di viaggio da 15 a 20.